Ciao Ciao Ciao Salve salve salve Eh? eh Dio? Sì. Ma la tua nuvola? L'ho parcheggiata all'ingresso Strano, di solito ci tieni a metterla in mostra Sta zitto Di che state parlando? Eh niente di particolare Il contratto Crep Il contratto ah! Non pensi di aver esagerato? Ah. Ok ok ho capito va bene Ah l'amor l'amor... Ok adesso sono ancora più confuso. Eh ma adesso anche io. Idem. Na, na, na, na, na, na, non capisco na, il senso na, na, di questo intervento na, ma ok. Nome? Ma mi prendi in giro? Vabbè si sa tu sei Crep... No ma fammi capire io devo andare dall'anagrafe al cambiare il nome perché voi non riuscite a imparare quattro sillabe. Ah. Io sono il signore! Età 42, ma se ne hai 16 e se lo sapevi perché me l'hai chiesto? 3 respawn Io sono il signore. il signore Ruolo protagonista Beh, io sono il protagonista Io sono il Signore Motto. Rosso di sera nessuno zombie si spera. Siamo no no no no no no no tutti i giganti! no tutti i giganti! no no no no no no no no no no no no no no E si ok ma ora no eh sì, okay, ora... Smettila. smettila, smettila mm. Ok... Comunque Chu non si è ancora ripreso? <ride> A quanto pare no. Crepe, ma la tua sciarpa? Ah, ti piace, l'ho presa la coin! Oh, l'altro giorno c'ero anch'io alla coin! Ma che cazzo? Che coincidenza! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh me stesso! Squallida, squallida, squallida, squallida, squallida... Per un attimo si era ripreso. E un attimo dopo con quella battuta. Ah, shish. Ok, ma adesso non dovremmo ringraziare per i 500 iscritti? Eh, che rottura. Grazie. Grazie. Grazie. La scritta l'ha fatta Cre. Te l'avevo detto di non essere bravo a colorare. Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile, che è? Non, è non è ciu, possibile. Cioè, tu hai preso non e ciu? E ciu? Eh, perché g 7 vai! Ma! Vai. Ma vai! Uffa! Oh. E come al solito mi conviene far finta di aver capito! Concordo!